Sai esattamente quanto investi in pubblicità durante l'anno? Sapresti indicarmi quanto ti costa ottenere una richiesta qualificata? Nella maggioranza dei casi, tra portali immobiliari, pacchetti di visibilità, Google Adwords, campagne su Facebook, le risposte sono spesso vaghe e si affidano alla spanometria. La scienza esatta del più e del meno. A meno che tu non abbia un tasso di eseguito del 100%, ovvero che non collochi sul mercato tutti gli immobili che hai in portafoglio, avere le idee chiare sugli investimenti pubblicitari diventa prioritario. Ho scritto un post sul blog di Wikicasa dove provo a spiegarti qual è il rendimento che conta davvero. Come verificare i tuoi investimenti per evitare di cadere in una spirale da zot machine dove puoi a vincere non sei tu. Leggi l'articolo e se ti è piaciuto, ricordati di condividerlo. A presto.